perché è il numero uno nel tempo e nel mondo direttore della de, dell'Università della California e, fin, fino all'ultimo momento è stato poi da quando hanno fatto il simposio internazionale di due giorni c'era Petretti, Kempe eh, poi Brown cioè, i maggiori studiosi di Leonardo hanno convenuto che eh, lo studio di Starnazzi era uno studio documentato aveva parecchi